Thank you. la gente? Perché? Perché si transena la gente? Avete, avete paura di me? No! Non capisco quale, io non ho paura di voi! Allora perché c'è questa distanza di sicurezza? E ci sono le televisioni in privilegio a voi? Bravo! Bravo! Queste forse saranno per la polizia, perché sono momenti strani, non le piace, ci, ci giravo noi, ci giro solo io, ho visto i singoli finalmente a accettato col buon senso è venuto fuori e di Milano e Reci ma voi non sapete cosa abbiamo passato le transenne, guarda se io dovessi fare riferimento alla nuova quest'epoca, degli ultimi dieci anni il simbolo che metterei è la transenna la transenna che spazia, che entra dentro che delimita, che sceglie noi siamo andati a depositare il simbolo con le transenne davanti Lì hanno aperto non hanno detto a nessuno, hanno messo le transenne Il segno era quello, la trascenda. Il Vivianare si è espresso con la trascenda. Non ha detto che venerdì alle 8 si depositano i simboli ha detto, da, c'è la transenna <ride> e noi siamo andati nella transenna come siete voi <ride> ci siamo transennati da soli ci siamo messi lì tre giorni notte, pioggia, vento i ragazzi sono stati formidabili con la polenta sembravamo degli emigrati messi lì davanti al... al... Una, una fila pazzesca di gente i pirati del mio condominio quelli caraibici poi c'erano dei, dei simboli pazzeschi c'è la democrazia uh, atea. Cioè per tutte le cose, eravamo tutti lì e sembrava una coda e poi alla fine, venerdì alle 8, da! Tornano la Francisca! Allora i primi che c'erano come, come l'iPhone 6, sai? il primo che arrivava a depositare va. Questo è il nostro paese, questo è il nostro paese, non c'è più nulla. Non c'è più niente, non capisce perché fanno queste regole così quando basterebbe un po' di buonsenso, di con un simbolo. Il simbolo cosa c'è dietro questo simbolo? Ci sono queste persone, ci sono 420 consiglieri, 4 consiglieri regionali, abbiamo 15 parlamentari nel Parlamento siciliano, non è un simbolo inventato messo lì, no? stiamo battagliando e dando sangue forse non ci vogliono dentro perché se sanno se sanno e, e lo sapranno se noi entreremo dentro il parlamento e il parlamento non sarà più lo stesso signori eh no, questo ve lo prometto ve lo prometto signori lo apriamo come una scatola di sardine vi faremo vedere tutti gli inciucci, i ciuccetti, vi faremo vedere chi gestirà l'acqua, i rifiuti, le molte utility, dove vanno i soldi, dove vanno negli appalti, il cemento, vi faremo vedere tutto. E allora rubare, rubare, eh cari amici, quando gli metti un riflettore lì, il di ladro diventa per bene. Noi siamo un disinfettante. c'è stato una lira, guarda, una lira poi che io no. sono contro l'euro ma ce l'abbiamo <ride> allora, non abbiamo speso un euro tutto, tutto senza chiedere soldi a nessuno noi non abbiamo preso rimborsi, rimborsi elettorali allora se avete visto, cari signori, continuano e continuano in modo subdolo. abbiamo manifesti di 3 metri per 4 3 metri per 4 con gargamella, la Gargamella del Pini l'Italia guasta, l'Italia è rimesso un po' pensoso, un'espressione triste, <ride> anche i colori che sono stati scelti per Gargamella un po' grigio, sembra una fettina riscaldata un di un colore. quindi chi paga i manifesti? guardate il momento noi ma i rimborsi non sono stati ancora dati i rimborsi vuol dire che le banche anticipano i soldi dei rimborsi ai partiti politici e se tu vuoi un euro in prestito da una banca non te la dà non ti dà nulla io mi devo cambiare 4, sono qua, un ingegnere, è un ingegnere elettronico. Ha uno stato era era, adesso è, è, viene con noi, gira con noi in forma gratuita. Lui un, sta mandando in streaming in questa piazza. In quanti siamo? 4000 in più a questa piazza. Qui saremo 2000, non so se aprile, siamo 6000, poi siamo su YouTube, poi siamo su Facebook, poi siamo su, su un sacco di cose poi siamo su Twitter, ci siamo su questi media che loro cominciano a guardare con curiosità adesso, il Papa twitta, e anche Rigor Monti ha scoperto l'economia 2.0, questi economisti che vengono fuori fino all'anno scorso, signori la crisi non c'era, non c'era la crisi, i ristoranti erano pieni, non c'era, questo paese è fallito, è fallito, allora bisogna fare un sacrificio tutti insieme, io vi propongo un sacrificio di 5 anni, il mio programma è questo, tutti insieme per 5 anni suderemo sangue, ma lo facciamo tutti insieme e allora invece di prendere i soldi dal basso cominciamo a prenderli dall'alto, cominciamo a prendere dal Presidente della Repubblica che costa 240 milioni di euro, mondo, non era l'orgoglio del tostelico dei, dei pasti di Siena, è fallita miseramente, ha comprato una banca a 10 e dopo 6 mesi ha rivenduto a 4, mancano 6 e allora vogliamo veramente, veramente farci governare da questa entità, basta, fuori, basta, ci riprendiamo le nostre cose, ce le riprendiamo ci riprendiamo quello che vuole la nostra sovranità non c'è più il vuole uno Stato che faccia lo Stato vuole uno Stato che si riprenda le sue concessioni autostradali invece di dare un miliardo e trecento milioni di euro a Tronchetti provera qua, scusate, hai delle quando le autostrade ha pagate mio padre e tuo padre io voglio le concessioni delle delle io voglio che l'energia sia in mano allo Stato e lo Stato diretto dai cittadini, non questo poi noi dobbiamo avere, abbiamo avere uno Stato che funzioni con noi dentro, con i cittadini dentro gli uffici di collocamento trasparenti messi in rete che cercano i lavori e poi poi un sussidio per tre anni in modo che almeno vai a vederti un po' il lavori e non diventi un frustrato tutta la vita porca puttana, ecco perché, ecco perché io sono in questa piazza qua, io sono sei figli come se andati, da. E io dire vai, potevo no, anche battere dei coglioni, e sono pieno di soldi, chi se ne frega? Ho la mia figlia, mi chiudevo dentro! E chi se ne frega? Andate, fate bene, lasciate questa merda in Italia! Però la faccio, stavo lì con i pantofoli a 65 anni, ho invecchiato così, perdevo i denti, ma stai scherzando! Ho aperto il cancello e sono uscito e mi sono buttato nello stretto di vestito a nuoto! Sicilia! Allora, vedete che sono tutte palle, sono tutte palle, spread, sono eh, eh, algoritmi di in mano della gente paranoica, sono paranoici, l'economia reale, quando si parla di economia non si parla di spread e non si parla di soldi, di banche, di interessi. Quando si parla di economia, l'economia è un'altra cosa, l'economia sono le cose, le cose che fai tu con le mani. a parte toccarti, ma le cose sono 5 miliardi di tonnellate di merci che girano il mondo attraverso eh, spinte da un miliardo di tonnellate di petrolio, questa è l'economia. Il mercato, il mercato, quando non hanno, hanno dei gap, hanno dei, dei vuoti, di cultura che non sanno più cosa dire, mettono il mercato, il mercato è accolto con entusiasmo, il mercato te lo figuri entusiasmo, il mercato è depresso, il mercato è qui, il mercato è là, il mercato è un figlio di puttana che racconta delle banne, basta, il mercato è il capitalismo, hanno sostituito le parole, le parole, la prima truffa sono sempre con le parole, signori le parole, i, i, i, i, i rimborsi elettorali hanno sostituito i finanziamenti, gli inceneritori, i termogalizzatori, sono sempre le parole che ci fanno fuori, quindi il Parlamento che cos'è? Il Parlamento non è più niente se dentro non ci sono persone che hai votato tu, non è più niente, ci sono mille parlamentari nominati da cinque segretari di partito e adesso fanno 160 movimenti. E queste persone che si prestano per bene, per fare una foglia di fritto a questi movimenti e dentro permettono di nuovo l'inserimento dei vecchi puttanieri nella politica, basta! Non ci cadiamo più! Non ci dobbiamo cadere. E allora però, vedere Berlusconi... Eh, cioè no, vedere Santoro che va ospite in una trasmissione di Berlusconi, io sono un passo anche perché sei stupido, o sei stupido vuoi i soldi, allora se vuoi i soldi vuoi gli ascolti, e se vuoi gli ascolti vuoi i soldi, se no lo sa anche un bambino che se tu prendi uno e lo metti lì contro tutti, uno contro tutti ha già vinto dal punto di vista della comunicazione. Ma allora vuoi gli ascolti, allora vuoi gli ascolti vuoi i soldi, vuoi gli sponsor, voi queste cose qua, ecco qual è la nostra informazione, è questa, non ne frega nulla che vuoi capire qualche cosa. Il problema non è quello che diranno, il problema che sono ectoplasmi, che sono ologrammi. Per Luscoli non c'è, se lo tocchi non c'è, scivola, non c'è, è un ologramma, è come parlare con un coccolino, è uno spot di se stesso, non c'è più niente. È morto, sono morti, gli che non ti vita dei mezzi di informazione, tenuti in vita. Non mezzo alle persone, sanno dove è finto, dove il pubblico è finito, dove dietro c'è il pubblico immobile, dove fanno la quinta, dove le domande sono prefabbricate e, o sono dette prima. È tutto finito, dove gli applausi sono finiti, dove le risate sono finte, hanno ancora i nastri con le risate di quando facevo cabaret in televisione io, sono dispeso, la metà di quelli Bravo. che sono oggi sono morti. noi vogliamo ricondurre tutta la realtà la realtà la realtà è come sopravvivere cosa fare gli artigiani, la piccola media impresa, gli agricoltori cosa mangeremo fra un po' la realtà la politica è come si muoverà, come mangerà cosa verrà mio figlio fra vent'anni non domani mattina è una visione la politica allora passare dal petrolio alle rinnovabili ci metteremo vent'anni cominciamo adesso il lavoro non escono dio mio il lavoro il lavoro, lavoro il lavoro io voglio mettere uno sussidio di cittadinanza uno un salario di cittadinanza porca puttana e avere il tempo e lo dobbiamo ma come Mi dico come prendi i soldi non legali mi prendono per il culo è semplice ce l'hanno tutti i paesi d'Europa tra noi e la Grecia allora, allora come fanno? Vediamo, abbiamo 100.000, 101.000 persone oggi che ci costano 13 miliardi di euro che percepiscono una pensione che va da 10.000 euro al mese a 90.000 euro al mese. Potremmo dire, signori, siamo in emergenza, qualche puttana. Per 5 anni mettiamo un limite a 4.000, in modo che puoi vivere con 4.000. E con quelli prendiamo 7 miliardi e facciamo un reddito di cittadinanza in modo... qualsiasi lavoro, qualsiasi lavoro ci vanno a fare i figli della fornera, a fare qualsiasi lavoro e, e, e populista, sei populista